fatto di Marcotti, format esclusivo di Le Fonti TV, come ogni settimana, va a sondare un po' il terreno rispetto alle notizie che ascoltiamo continuamente, ma intorno alle quali magari insomma, eh, abbiamo voglia anche di dire la nostra. E allora io la dico con Giancarlo Marcotti che saluto, anzi lui soprattutto dice la sua. Ciao Giancarlo, benvenuto, bentrovato eh, su Le Fonti TV grazie Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori però insomma anche i nostri amici possono ehm, parlarci sia durante la diretta ma soprattutto poi con il video on demand che viene pubblicato sul nostro sito e sul nostro canale YouTube dove ci sono solitamente tantissimi commenti e che poi noi leggiamo perché poi ci servono anche per le puntate successive anche perché di settimana in settimana insomma i collegamenti ci sono ci sono sempre quindi per quanto riguarda il live se volete scriverci c'è il nostro numero di whatsapp oppure siamo live anche sulla nostra pagina di YouTube con la live chat aperta, quindi potete scrivere, non c'è censura, potete dirci quello che eh, credete. Allora Giancarlo eh, facciamo vedere insomma, un po' gli argomenti che abbiamo eh, selezionato per questa puntata, intanto scenari economici e politici che serve un po' da introduzione e poi il nuovo governo tra conferme e primi geli, facciamo il punto, ovviamente il gelo è quello tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, ma insomma i due dovrebbero sistemare le cose eh, vedremo. E poi bollette sempre peggio, oltre 4.700 euro a famiglia nel 2023 perché ancora ho deciso di mettere in evidenza questo, questo dato perché è, è la prima, la priorità del governo nuovo che si sta formando, quello, quella della crisi energetica e di conseguenza gli aiuti alle imprese e alle famiglie. E poi Cina via al ventesimo congresso del Partito Comunista con Taiwan al centro, non solo Xi Jinping ha parlato dell'economia cinese, ha parlato della politica Covid 0, insomma, e poi ovviamente la questione di Taiwan. E ancora mid term gli eh, USA, l'America verso il voto e, e poi vabbè, insomma, Cina USA i rapporti, lo sapete, deteriorati e poi perché il dollaro rimane così forte, una questione sempre aperta sia nelle nostre dirette, ma in generale nel mondo economico finanziario e tra gli operatori del settore. E allora l'ho buttata lì, la butterò lì anche a te Giancarlo. Allora, ehm, passiamo subito a, a non tanto agli scenari economici e politici, ma al nuovo governo. Come ti sembra stia procedendo? Insomma, siamo nella fase delle nomine fondamentalmente. Poltrone, tu sì, tu no, chi è meglio, chi è peggio, Berlusconi, Meloni, che insomma hanno si sono un po' pizzicati ma pare che dovrebbero riuscire a raggiungere un accordo, prego. Beh, Sono costretti a raggiungere un accordo altrimenti farebbero proprio una figuraccia, quindi eh, diciamo che l'accordo ci sarà, eh, poi sarà un accordo tra virgolette armato nel senso che eh, almeno quel famoso biglietto in mano a Berlusconi non è che fosse molto gentile nei confronti della, della Meloni. Quindi è un, è un accordo che è dovuto perché non possono fare altro, ma non è un vero e proprio accordo. Quindi eh, questo governo... Pensavo che nascesse sotto migliori auspici. invece vedo una litigiosità che non mi aspettavo. Mm, ma non fa parte della normale dialettica politica Giancarlo, perché poi sai, è vero che la coalizione è formata da come dire, forze politiche che in qualche modo si assomigliano, ma di fatto restano dei partiti diversi. È vero quello che dici, però io penso che una... Una parte diciamo, uh, della motivazione per cui il, il centrodestra aveva vinto era che si è presentata alle elezioni come un come compatto, mentre il centrosinistra era in frantumi, il centrodestra dava l'idea appunto di compattezza, quindi non mi aspettavo questo inizio così burrascoso. Mm. Eh, hai perfettamente ragione, però chiaramente su, sottolineando che sono partiti diversi, con, uh, con ovviamente del, delle visioni diverse su alcune okay. cose. Tanto mi fa sorridere un messaggio di Paolo che scrive, vabbè, non so che cosa intenda con vabbè, dici, cioè, insomma, governo, vabbè che non, vu non vuoi me, Marcotti, che potrebbe anche essere, insomma… Eh, però noi qua, ci, qua siamo e qua rimaniamo però lo dico con un sorriso no, magari si, si riferisce a qualcosa che è già stato detto e, e per quanto riguarda ehm, il, diciamo, la prima parte dell'opposizione c'è cioè il ruolo che sta giocando in questo momento l'opposizione come, come lo valuti? perché poi ieri abbiamo visto anche un tweet di, di Giorgia Meloni riferito a Enrico Letta insomma, ha detto che quello che stanno dicendo le opposizioni è un insulto nei confronti delle elettrici che comunque, vuoi, piaccia o non piaccia, ha deciso per il centrodestra. Ma allora, ehm, dunque, c'è stato già un primo sondaggio post-elettorale e mi è sembrato curioso, infatti l'ho anche citato, perché, eh, vabbè, eh, forse, forse non è molto sorprendente, però eh, Fratelli d'Italia è ancora in aumento, sì. E mentre sulla parte eh, diciamo del centro-sinistra perde un punto il, il Partito Democratico e lo guadagna il Movimento 5 Stelle e quindi eh, questo ecco, forse non è troppo sorprendente però eh, mi fa capire una cosa che da quelle elezioni purché il Partito Democratico abbia preso comunque il 19% e, e il 19% era un, un livello superiore a quello di cinque anni fa, ricordiamocelo sempre, però è come se fosse uscito lo sconfitto. Quindi, eh, Mentre il Movimento 5 Stelle, eh, che aveva preso la metà dei voti che aveva preso cinque anni prima, è uscito da queste elezioni come il vittorioso. Quindi, non lo so, sono delle cose un po' strane, cioè, i numeri dicono una cosa e il sentiment dice un'altra, va okay. vedremo un po' se le due cose andranno. spesso accade questo, no? vedremo poi come si combineranno le due questioni. Intanto c'è già un amico che è interessato all'aspetto del dollaro di cui parleremo, vedete un futuro crollo del dollaro dovesse crollare, che scenari si potranno verificare? Poi ci arriviamo, eh, quindi parleremo anche di questo. Allora, andiamo sulle bollette, nel senso che è molto immediato il collegamento, perché lo ha detto anche Giorgia Meloni, ma insomma la priorità è quella di risolvere in qualche modo questa crisi energetica, l'Europa è un po' latitante. Insomma, ehm, settimana prossima dovrebbero esserci nuovi accorgimenti, ma diciamo che siamo veramente, anche, con, anche, anche Confindustria l'ha detto, se l'Europa non ricomincia a fare l'Europa la situazione diventa ancora, ancora più grave, ehm, stangata da 4.724 Euro a famiglia tra luce e gas nel 2023, peraltro aumenta anche la platea dei morosi, di coloro che non pagano, non riescono a pagare le bollette, non perché non vogliono Pagarle, ma perché non ce la fanno? Eh, cosa commenti? Insomma, è una, questa, questa è veramente una sfida enorme eh, per l'Italia, non solo per l'Italia, eh, l'ho detto. Però insomma il governo dovrà farsene carico immediatamente. Ma io la vedo un po' in questa maniera. Mm. L'hai già detto tu: una sfida enorme: tutti si girano verso Bruxelles. E Bruxelles resta immobile. Eh. E allora? E allora e le, Io le addirittura ho detto è latitante, ma è ancora peggio, come se fosse fuggita, no? Però ecco. Esatto. E, e allora cosa succede? Che i governi cercano di fare loro, quindi la Spagna mette in campo un proprio. Uh, così un, una propria iniziativa la, la, la Francia un'altra ognuno insomma cerca di uh, uh, uscire da questa situazione, adesso in Italia abbiamo appena uh, votato quindi non c'è ancora un governo ma uh, senz'altro sarà il primo problema che dovrà affrontare la Meloni, quindi anche l'Italia poi metterà in campo una propria iniziativa insomma uh, sì, la, la Germania non ne parliamo è stata la prima quindi, eh, ecco, uh, questa sfida della, della, delle bollette del caro energia ha insomma, evidenziato i problemi dell'Europa, Ecco, mettiamola in questa mm -hmm. maniera. Ecco, e, e, e, e, sì, sì, sì, sì, beh, sì. Dico, eh, il Confindustria anche lo ha... Lo ha sottolineato. Sì, mi ha, la, mi ha colpita la frase proprio che ha detto Bonomi, Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, ehm, se l'Europa non fa l'Europa. È, è come dire che non la sta facendo. Insomma, è una, un qualcosa di semplicissimo, ma insomma, l'ha detto chiaramente. E, e, e noi ne abbiamo parlato più volte. Ehm, ti voglio chiedere un'ultima cosa rispetto sempre alla questione dell'inflazione. inflazione, al di là del fatto che è stata confermata la stima 8,9% per l'Italia, ma insomma ormai abbiamo capito che l'inflazione è il problema de del momento, però si parla poco secondo me Giancarlo, volevo capire cosa ne pensi tu. Del, del, del carrello della spesa, cioè della, degli alimentari, Ci sono, le bollette ovviamente sono importantissime perché bisogna pagarle e se non si possono pagare è un grosso problema ma se non riusciamo più a fare la spesa eh, credo che insomma, non so cosa sia peggio eppure non, non si parla tanto di questo a mio parere e, e abbiamo visto che a far aumentare il livello dell'inflazione c'è il carrello della spesa che diventa sempre più pesante in questi termini allora sì, eh, è però concepibile nel senso che eh, andiamo incontro alla stagione per cui eh, le bollette sono care per, uh -huh. per, per uh, la stagione e quindi eh, inevitabilmente l'argomento cade, cade lì. Non che ovviamente eh, sia meno importante il carrello della spesa, però è chiaro che... Eh, il, il, eh, ma mangiare bollette. bisogna mangiare tutti i giorni eh? cioè poi vabbè possiamo anche eh, mangiare un giorno sì un giorno no e ci manteniamo in forma, è una battuta ovviamente però eh, bisogna mangiare tutti i giorni è vero, eh, ripeto, il, il fatto è, secondo me è l'impatto cioè se, uno, se una persona eh, al, al supermercato Trovava un, so, un pacco di pasta a un euro e adesso mm. lo trova a un euro e 10, un euro e 20, anche se è aumentato del 10-20%, del quindi è un aumento sensibile, però ha un impatto diverso di una bolletta che ricevamo di 100 euro okay. e che adesso la riceviamo certo. di 200 euro. Certo, certo. Sì e poi c'è tutta la, la, la platea di persone purtroppo che deve rivolgersi alle associazioni per andare a prendere un pasto caldo mh, perché non può, non può comprare il cibo e anche non può scaldarlo perché poi c'è questa, eh, questa doppia situazione. Allora va bene eh, vedremo insomma questa è la prima sfida che deve affrontare il governo. Andiamo in Cina adesso, Giancarlo. Insomma, è stato il presidente cinese Xi Jinping ha aperto ieri il ventesimo congresso nazionale del Partito Comunista, dovrebbe affidargli questo terzo mandato, peraltro inedito perché è stata cambiata anche la Costituzione. perché insomma, è Per volere suo, fondamentalmente, perché evidentemente vuole detenere il potere vita naturale durante. E allora, qual è la situazione cinese? Nel senso, abbiamo politica Covid-0, su cui Xi Jinping insiste, la popolazione non è molto per la quale, perché ovviamente l'economia è, ne è uscita fortemente penalizzata, abbiamo una disoccupazione giovanile al 20%, una, le stime di crescita che sono praticamente dimezzate per il prossimo anno, ma lui insiste. E poi lui ovviamente ha parlato dei progressi fatti a livello economico, mettendo da parte un attimo il Covid negli ultimi anni. Allora, cosa, cosa ti senti di dire rispetto anche al discorso che ha fatto? Poi c'è ovviamente il tassello Taiwan che è fondamentale. È proprio qua, Manuela, Allora, eh, la politica Covid-0 veramente non riesco a comprenderla. Tra l'altro, almeno Passano queste notizie, ci sono stati persino in Cina delle manifestazioni di protesta contro questa politica. Appunto. Quindi, insomma, pensare a manifestazioni di protesta in Cina, insomma, vuol dire che il popolo è abbastanza esasperato se si arriva a, a quello anche in Cina. Ma al di là di questo, uh, Manuela. Sì. Eh, è vero, ovviamente sì, ha cambiato la Costituzione, adesso è praticamente l'imperatore, <ride> ma comunque eh, la cosa principale secondo me è quella questione Taiwan, perché eh, non dobbiamo naturalmente sottovalutare la questione ucraina, perché la, sappiamo che conseguenze ha… Non ne ha, ha... parlato peraltro, eh, volevo arrivare anche lì, non ne ha parlato. Certo, certo, no, ma sappiamo la posizione cinese che si certo. è… È proprio una posizione di non, non tanto di neutralità, proprio se defilata, non si è defilata. esatto. Sì. esatto. Ma, ma la questione Taiwan invece è, riguarda Cina e Stati Uniti, non riguarda Cina e Taiwan. cioè eh, non è come eh, Russia e Ucraina, è qualcosa di più perché Biden lo ha detto in maniera esplicita. Beh, entreremo in un eventuale conflitto qualora la Cina avesse insomma prendesse la Cina poi loro per, per la Cina Taiwan è Cina eh? e quindi non, non, noi lo, lo consideriamo ancora come se fossero due paesi diversi ma lì il problema è veramente molto molto serio molto molto grave e qualora dovesse davvero accadere qualcosa di di, di grave eh, lì uh, entrerebbero in campo due grandi potenze la cosa potrebbe essere molto seria mm -hmm. okay. quindi questo, sì. questo congresso diciamo, secondo me cioè, era ovviamente dovuto ma è servito proprio anche a ribadire questo concetto cioè, eh, anzi a, a, a, so a sollecitarlo ulteriormente nel senso che la Cina oramai da, da diversi anni continua a, a, a parlare di Taiwan come, come diciamo eh, isola appartenente al, al, alla Cina. Alla ah, Cina, certo. Però, sì. però potrebbe, potrebbe diventare un fronte per, per il mondo intero molto molto caldo. Eh, quindi io... Eh, Beh, lo, lo, diciamo, lo, diciamo, lo diciamo sempre molto semplicemente che è la Cina, che è, è diciamo, il paese che rischia di scombussolare veramente l'ordine mondiale, no? eh, eh, quindi, quindi sì, per, è arrivata la replica di Taiwan, ha detto che non considera possibile nessuna ipotesi di compromesso, però... Eh, eh, bisognerà insomma, vedere che cosa, che cosa deciderà poi di fare Xi Jinping, di fatto è questo, lui ha fatto un appello all'unità su tutto, mi pare che non ci sia, come hai detto tu, un'unità totale, però poi mi fermo qui, insomma, sappiamo che la Cina, cioè insomma, è, è, qual è il modus operandi della Cina, punto. Insomma secondo molti il mm. problema non è la Russia ma è la Cina, eh, eh, eh, appunto. è un po' parte di questa, di questa categoria di persone che ritiene che eh, i problemi al mondo potrebbero venire da qualche colpo di testa della Cina. Ok speriamo di no. Allora, e visto che abbiamo chi ovviamente chiamato in causa anche l'America e visto che uh, insomma, um, ci sono state tensioni tra Cina e America, andiamo verso le elezioni di midterm, quanto rischia Biden secondo te in questo momento storico? ma almeno a sentire le ultime sembra che rischi di più di quanto potesse rischiare soltanto un mese fa qui c'è entrato nella campagna elettorale il problema immigrati è entrato prepotentemente il problema immigrati e, ed è un problema che sta un po monopolizzando la campagna elettorale eh, negli stati uniti Quindi Adesso Biden è un po' in difficoltà, probabilmente un mese fa non lo era e invece ora è abbastanza in difficoltà perché eh, vabbè, gli, gli Stati sappiamo, conosciamo gli Stati Democratici e gli Stati eh, repubblicani. Però adesso ci sono degli Stati Democratici per cui non è eh, semplice eh, riconfermare eh, il, il Diciamo, i, i loro politici, ecco, qui, qui rischiamo: si rischia di avere Biden, cioè un democratico alla Casa Bianca, e avere il congresso invece a maggioranza repubblicana. Quindi è un rischio per Biden veramente molto forte. Quello in che, esatto, quello che rischia di più è di perdere il Senato, quindi di dover affrontare gli ultimi due anni, diciamo. Con un bel pezzo in meno un po' zoppo, ecco, mettiamola così, no? con i repubblicani più forti in termini numerici e chiaramente con un'opposizione che eh, preparerebbe il terreno per la campagna mh, presidenziale del 2024. In effetti, io, Manuela, trovo curiosa questa, questa democrazia americana nel senso che. Già il, pre il Presidente ha uh, un mandato abbastanza breve, insomma, penso il più breve di tutti i quattro anni. Quattro anni, certo. Quattro anni. In più, ogni due anni, cioè, eh, all'interno diciamo, del suo mandato, ha le elezioni di medio termine che possono sconvolgere il Parlamento. E, e quindi è come se potesse eh, eh, eh. Diciamo, governare per i primi due anni, poi dopo... <ride> Beh, ma è una… Um, no, è da noi funziona che crolla il governo, andiamo a elezioni o, o poi c'è un, un rimpasso, eccetera. Non è eh, domanda, domanda veramente, Cioè, per, per, per capire cosa, cosa ne pensi, non è la democrazia che effettivamente dopo due anni mette alla prova, no? un presidente, peraltro per, parliamo del presidente degli Stati Uniti d'America, non è che parliamo del presidente di un piccolo Stato, quindi intendo dire, ehm, cioè, non è giusto… Mi, mi chiedo, lo chiedo a voce alta, sì. Certo, vediamo anche il rovescio della medaglia di questo. Cioè, da una parte, giustamente quello che dici tu, dall'altra parte prendiamo l'esatto contrario, sì. la Cina, che fa piani quarantennali, perché eh, eh, vabbè. è un, un presidente che può dire tra qui e 5-10 anni ci sarò ancora io. Eh, quindi... Eh, ma essere continuamente prestato dalle elezioni probabilmente non è un cioè è simbolo di democrazia mettiamo più si vota più c'è democrazia però per chi deve governare è un problema quindi non lo so cioè, eh, hai ragione ma, ma io vedrei anche l'altra faccia della medaglia ma ovviamente questo vale per i democratici come per i repubblicani certo, certo assolutamente vantaggi uno o l'altro però essere continuamente così eh, adesso si sta parlando di queste elezioni di midterm che obiettivamente possono cambiare la politica dei prossimi due anni del del, del presidente Quindi, e poi tra due anni nuove elezioni presidenziali non lo so io sì, vedrei da una parte la democrazia ma vedrei da una parte anche la governabilità che è un cosa alla quale bisogna, bisogna dare il giusto peso. Insomma. Ok, ok. Allora, beh, stiamo parlando di Stati Uniti d'America, dollaro, eh, l'argomento che peraltro eh, vede anche una domanda del nostro telespettatore, intanto noi abbiamo messo perché il dollaro rimane così forte, perché eh, di questo si tratta, super dollaro. Invece Carlo dice se, vediamo, se vedi Giancarlo un futuro crollo del dollaro e cosa da, da cosa potrebbe essere causato e quindi se dovesse crollare, insomma, ci sono tante ipotesi quindi è difficile rispondere, però a quali scenari potrebbero verificarsi? Allora è un argomento che ultimamente ho trattato perché secondo me è veramente giunto a livelli eh, che non si vedevano da, da, da tantissimo tempo. Quindi, allora chiariamo: ci sono tutte le motivazioni perché il dollaro uh, aumenti, insomma, o si è aumentato negli ultimi tempi. Poi, come al solito, secondo me, quando si superano certi livelli, eh, bisogna anche eh, così, eh, fermarsi un attimo e dire: d'accordo. Il super dollaro d'accordo l'aumento dei tassi negli stati uniti d'accordo che l'economia negli stati uniti comunque va meglio rispetto a quella di, di altre zone del mondo insomma tante cose d'accordo che non sono toccati dal problema energetico loro beati loro cioè tutte sì. queste motivazioni che portano el, il dollaro a, ad, ad apprezzarsi però eh, quando arriviamo a ah, 148 eroti oramai, non so, tra un po' arriviamo a 150 con lo yen e a 96-97 eh, con l'euro. E io mi chiedo: ma non stiamo esagerando, cioè voglio dire il dollaro ok, eh, forte, ma eh, non è che eh, l'economia. Eh, americana possa continuare ad, ad avere un dollaro così forte perché eh, chiaramente le, le merci americane eh, diventano, vanno, vanno insomma eh, certo. fuori, fuori mercato, no? quindi eh, non lo so io, a me sembra che sia veramente eccessivo questa forza del dollaro, quindi mi aspetto un suo ridimensionamento, Magari con, magari con il voto di mid-term, di, di, di, di mezzo mandato? Sì, anche, può anche essere quello. Eh, con il fatto che non vedo il crollo, ecco, eh, però un ridimensionamento sì. Eh, non vedo il crollo perché al momento... Eh, cioè capisco che la debolezza che hanno l'Europa, la Cina, lo stesso Giappone, poi non ne parliamo, e quindi eh, il, il crollo del dollaro non lo vedo, però a me sembra che sia andato oltre ogni limite, quindi un ridimensionamento sì, ritornare perlomeno sulla parità eh, l'euro e ritornare, dico su valori normali, intorno ai 110-120 nei confronti del... Dello yen, ecco. Eh sì, perché poi appunto eh, noi parliamo ovviamente di euro-dollaro. Però abbiamo parlato anche della Cina, del, del mercato asiatico in generale. Insomma, abbiamo eh, lo Yen che, che peraltro ha bene rifugio. Adesso l'unico bene valuta rifugio è il dollaro. In questo momento chiaramente? Perché va bene, eh, Giancarlo, che vogliamo dire in chiusura? Siamo in chiusura? Beh che appunto, eh, l'aveva già detto Andrea eh, prima di me, eh, stiamo un po' sempre lì a guardare cosa fanno queste banche centrali, perché obiettivamente io che sono stato uno di quelli che, che diceva bisogna ritornare ad avere tassi normali, eh, comincio a dire bisogna anche guardare all'economia quindi io mi auguro Eh, perché così sì. rischia l'economia di essere affossata veramente perché è un bel problema sì perlomeno rallentare questa corsa all'aumento dei, dei tassi ecco perlomeno raffreddare questa corsa farla qua farla ecco. in modo un po' più graduale diciamo così no? eh, perché eh, essendo arrivati un po' in ritardo forse è poi si è, diciamo, si è avviato questo iter in modo un po' più eh, veloce, però effettivamente la situazione è preoccupante. Va bene, vedremo nelle prossime riunioni, appunto, fine ottobre BCE, inizio novembre eh, Fed. Eh, grazie a Giancarlo Marcotti, troverete questa puntata come sempre on demand sul nostro sito lefonti.tv e sul nostro canale YouTube e poi c'è Finanza in Chiaro, il canale di Giancarlo, dove potrete trovarlo tutti i giorni. Grazie mille Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima settimana.